Brevissimo, ringrazio la disponibilità dell'opposizione nel votare questo ordine del giorno. E non c'è insomma volontà di, di fare attività insomma conflittuale ma di portare a casa un provvedimento per i cittadini e comunico che eh, proprio in virtù anche delle osservazioni fatte eh, ovviamente noi dichiar dichiaro insomma il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno, è stato presentato in realtà un emendamento sul, sul tema degli open data che però è un emendamento quadro se possiamo così dire diverso ovviamente da questo, da questo aspetto ma che riguarda appunto il portale open data e la possibilità di pubblicare più numeri numero categorie di, eh, di dati possibili ovviamente non è che negli, nel, i dati cambiano eh, si evolvono, modificano, si incrementano quindi eh, si tratta comunque di, un, di categorie di dati che magari nel corso degli anni potrebbero anche aumentare quindi inserirlo in un, in un regolamento poteva diventare anche estremamente eh, forzato invece abbiamo inserito una norma che consente diciamo la, la loro eh, pubblicazione rafforza questo tipo di strumento e quindi poi in un ordine del giorno diamo comunque un indirizzo politico per dire alla, alla giunta, all'assessorato inizi da questo punto, ma è ovvio che l'impegno e anche nell'emendamento che poi magari dopo discuteremo si parla appunto del più ampio numero e collezione e categorie di dati, quindi va proprio nella direzione in cui abbiamo detto. Grazie.